Vi voglio presentare l'applicazione DMD Panorama per realizzare delle foto panoramiche in uh, 3D. Allora andate nell'app nell Store e, um, mm, e, e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo. Poi Io l'ho già scaricata e quindi faccio Apri. clicco sulla uh, macchina uh, fotografica che vedete in, in, uh, in fondo all'applicazione, mi dice di uh, toccare in qualsiasi punto per iniziare, tocco qui, ecco, e vedete che ora mi giro lentamente in modo che mi scatti una serie di foto attorno a questa stanza laboratorio ok ecco. e tocco per terminare ok adesso mi fa il rendering eh, del video e eh, mh, come vedete ho la eh, possibilità di, di avere eh, la mia eh, eh, immagine eh, panoramica che è molto emozion emozionante ed immersiva e soprattutto se eh, uso questa applicazione per eh, fotografare dei paesaggi o per eh, fotografare del, eh, degli ambienti, anche ambienti di lavoro, ambienti di studio. Ecco, vi saluto, buona serata.